Ignazio Moser pubblica i messaggi privati con Cecilia. La storia d'amore tra Cecilia e Ignazio Moser procede a gonfie vele contro ogni pronostico. La coppia nata all'interno del reality show Il Grande Fratello Vip costituita da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra non subire le critiche ricevute. Il loro amore non è nato nel migliore dei modi, poiché Cecilia per il ciclista ha deciso di lasciare il suo storico fidanzato Francesco Monte. Quest'ultimo nonostante il torto subito ha sempre difeso l'Argentina e non ha mai usato parole spiacevoli nei suoi confronti. Nel frattempo Cecilia continua a viversi la sua storia d'amore con Ignazio, sebbene lei abbia dichiarato che la loro è solo una frequentazione e non ancora un fidanzamento, e sebbene non godono dell'appoggio di tutte le persone che li circondano. Terminano in reality show Entrambi sono super richiesti da varie discoteche per le loro serate e ciò spesso li obbliga a separarsi. Dopo una serata Ignazio e Cecilia si scambiano messaggi d'amore. Ignazio in tutte le sue serate dedica un video alla sua fidanzata in cui la saluta e le mostra tutte le sue fan. Cecilia sembra apprezzare, poiché anche lei partecipa a diversi eventi, sebbene spesso ha ricevuto anche dei fischi. Dopo una serata in discoteca Ignazio decide di rendere noto, pubblicando sul suo social attraverso una storia, dei messaggi scambiati con la sua ragazza. Entrambi dichiarano il proprio amore, e credono di vivere un sogno, essendo tutto così perfetto. Lei però manifesta anche il suo timore e si dichiara pronta ad accettare e a capire la fine della loro storia se lui dovesse smettere di amarla. Ma il ciclista la rassicura e le risponde che ciò non accadrà mai. Entrambi decidono di godersi il momento e di viversi a pieno, essendo l'uno per l'altra ciò che hanno sempre desiderato. Cecilia e Ignazio super innamorati. Cecilia e Ignazio attraverso questi messaggi hanno dimostrato come il loro sentimento sia vero, e costituito anche da paure come in ogni rapporto. Entrambi hanno intenzione di viversi a pieno tale storia d'amore, e sebbene sembrano dei ragazzini dinanzi al primo grande amore, non manca la consapevolezza che ciò potrebbe finire. Per il momento continuano ad essere uniti più che mai.